Se costruisci il video finisce Ci sto Ok ragazzi ci stiamo dirigendo a Sweetie Sense Per fare la sfida Se costruisco il video finisce Sfida abbastanza difficile Quasi quanto le precedenti se non di più Che abbiamo già fatto cioè quella di non saltare e Di non dire la parola che è in un video in realtà questa challenge ragazzi io già la feci durante la season 2-3 eh, e la vinsi fondamentalmente perché ai tempi era facilissimo Ma non credo lo sarà ora ragazzi, quindi vediamo come ce la caviamo. Direi di cambiare zona perché già ho visto una mandria di persone che si lanciava in quella zona Esatto, ci abbiamo il nostro carissimo arpione per tentare qualche, qualche 150 di danno Nella speranza che arrivino Mettiamo questo in questa posizione Vediamo un po' ragazzi se riusciamo a trovare qualche chest più che altro perché... Serve qualche cura Ok già ne sento una Dovrebbe stare di benzona. Dove sei? Fatti vedere dovrebbe stare sopra esatto qui precisamente Vediamo Assolutamente niente Questa cosa mi rincuora un sacco ragazzi Va bene Allora Sciala dai Cerchiamo qualche nemico Cerchiamo di farci almeno qualche eliminazione no, sono un'altra qua Ok Sfondo qui così mi faccio un po' di materiale guys Vediamo Oh oh oh oh Gente gente gente gente Calmi Da dove? Eh, credo da lontano, però. Credo da quella zona. Io intanto ora che mi faccio le mie cose. Sì, sì, infatti, ragazzi. Credo si stiano fightando in lontananza. Cerchiamo di aggiungerci. Perché comunque non voglio restare passivo in questa partita. Dobbiamo far capire i nemici chi comanda. Cercando di perderla il prima possibile. Però, insomma, ci siamo capiti. Allora, munizioni qui. Fucile a pompa. Io so che c'è il nemico. Guarda, guarda. Come fiero. Cerca di avvicinarsi a me. Oh, corri. Cioè, come hai fatto Non sentirmi Cioè per te arido, ragazzi non mi sente Non fa proprio caso la mia presenza Ma sei un'offesa ma, ma Ma Vabbè io non faccio domande Io accetto volentieri questa cosa Però oh, oh, Ho uh! oh, vinto, man Volevi Ok, vabbè, è andata Ma ho costruito Davo Jimmy, mi a Minecraft